è via pilastrello e qualcuno si chiede cos'è cosa perché è via pilastrello un personaggio famoso no se guardate qui sulla cartina vedrete che vedete tutti sì, eh, è qua. via pilastrello ah, perfetto vabbè, vabbè, sì. oh, non, la non la trovo col video vediamo un po' sì, la è qua. ah no ci sono ecco eh. Ah ho capito, c'è cioè, troppo, troppo zoom, eccola qua, Pilastrello è il nome di un monumento che in realtà sta qua, in zona eh, salvo d'acquisto, quindi dice ma cosa c'entra questa via con questo con la chiesetta del Pilastrello che ha 5 secoli, potrebbe averne mille di anni invece, dice cosa c'entra perché sono staccati, adesso sono staccati, ma questa è la via da cui passava la processione del Pilastrello. Quando l'hanno rifatta quest'anno, io ho proposto di passare da questa via e non l'hanno fatto. Vabbè. Effettivamente è strettina, però la processione originale, che si è fatta per non so quanto tempo perché era fatta per propiziare il raccolto, quindi quando Paderno era una zona agricola, passava da qui. Quindi qui c'era il percorso, se voi eh, andate alla chiesetta del pilastrello e guardate dove. No, no, proprio per niente, è aperta quando fanno le, le, le visite guidate, però se chiedete a quelli del gruppo vi potete mettere d'accordo, potete andare a vederla. esistono comunque i video sul, sul mio blog, per cui se voi guardate dalla chiesetta del Pilastrello, che è di fronte all'uscita della Romonza che mette sulla Comasina, mm -hmm. ecco, alla fine dell'uscita della Romonza se vi guardate c'è un, ca un canaletto che passa dove c'è un ponticello molto piccolo, mm che porta eh, a un cespuglio dove c'era dietro un'azienda che ha chiuso, quel, su quel ponticello probabilmente passava la processione.